Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi della lotta alla cavolaia, per come la faccio io. Ci sono mille modi diversi ovviamente, io cerco di essere meno aggressivo possibile, non uso il Decis, che sarebbe la via definitiva. La cavolaia adesso le toglierò a mano, tutte quelle che vedo. Le mie galline mi ringrazieranno, dopodiché passerò un prodotto a base di Piretro. Non è del tutto naturale, eh. ve lo dico subito. Ci sono altri metodi naturali, però io se voglio salvare, scusatemi capre e cavoli, devo, devo mettere qualcosa di aggressivo, ma non voglio arrivare al decis, quindi proverò questo prodotto a base di più vetro. Un breve cenno sulle cavolaie, sono bruchi che nascono dalle uova deposte dalle farfalle in primavera quelle splendide farfelline bianche che vedete ecco in realtà tanto splendide non sono per noi ortolani perché ci fanno di quei danni paurosi sono disposto sull'altra ecco dicevo queste splendide farfalle bianche depongono dalle 30 alle 50 uova l'una queste poi si schiudono rilasciano le larve che si nutrono delle no dei nostri cavoli quindi Cercate di prenderle tutte, quelle che trovate, perché sono infide, guarda quante. Allora io qui ci ero passato un paio di settimane fa per togliere le lumache e non avevo visto la cavolaia. Proprio non avevo visto, a parte una piccolissima colonia che si vede anche dal video, io la cavolaia qui non l'ho trovata. Quindi quest'anno annoveriamo tra gli animaletti del mio orto cavolaia, lumache, poi a salire abbiamo i cinghiali, i caprioli, i topolini, quindi abbiamo uno zoo tutto nel mio orto. Ah, ovviamente non dimentichiamo l'istrice d'estate per quanto riguarda le patate, quindi diciamo che io lavoro per loro. Quello che avanza lo mangiamo noi. Allora, l'anno prossimo sicuramente dovrò recintare, almeno per l'istrice e per i caprioli. Per il cinghiale ci vuole una rete molto robusta, non lo so se ci arrivo, se non passo addirittura alla recinzione elettrica. Allora, per adesso questi quattro cavoli li ho ripuliti, ora vi faccio vedere come funziona per il piretro. Come vi dicevo adesso voglio provare questo prodotto al Piretro, è a base di Piretro. Ho un contenitore da 2 litri, messo un litro, 2,5 ml. Ora bisogna rispettare alcune precauzioni, almeno per quanto riguarda i dispositivi di protezione personale. Quindi guanti, mascherina ed occhiali, perché è sempre un prodotto chimico. faccio vedere com'è il roro. l'oggetto e cerco di andare anche ai lati delle foglie sotto. Sarebbe da fare al eh, tramonto, non va bene con l'esposizione della luce, però oggi è molto tenue quindi va bene così. E qua mi è scappata una dopo la toglierò a mano, dopo vi scrivo il periodo di carenza della, del prodotto, adesso non sono riuscito a leggerlo, naturalmente posso metterlo su queste colture perché non le, non le utilizzerò subito, ci vorranno ancora un paio di settimane almeno, se non tre, quindi ho tutto il tempo per fare decantare il prodotto. Dopo vi faccio vedere come mi hanno ridotto un cavolo, praticamente non c'è rimasto più niente. Sono veramente voraci. I miei cavoli neri. L'interno è ancora molto bello, spero di recuperarli. Guardate quest'anno veramente è il primo anno che mi capita un attacco del genere, è una lotta continua veramente, questi dovrei riuscire a salvarli, dentro sono ancora molto belli. Ovviamente se dovesse venire a piovere tra oggi e domani bisogna ripetere il trattamento, queste sono le ultime che ho trapiantato, ovviamente sono state attaccate anche loro. Come vi dicevo sul video del costo di un orto autunnale per 3-4 persone, ho accennato al fatto che bisogna tener conto di questi attacchi quindi seminare o trapiantare qualcosa in più infatti sono stato profetico guardate questo me l'hanno completamente mangiato c'è rimasto più niente qui evito di darlo agli altri perché sono quasi pronti per essere raccolti bisogna tener conto anche di questo se siete lì lì per mangiarli è inutile guardate come hanno ridotto questo è uno scheletro Qui, prima di questo video, cioè dieci minuti fa, ho tolto una decina di lumache e qui ce l'ho già passato. Eh? Questa invece me l'hanno risparmiata. Qui c'è passato il cinghiale. ho tolto un po' di foglie, quelle più brutte, e lì ci sono i predatori darò poi tutto alle, alle galline, ovviamente non lo erroro quella quella parte lì e con un litro di prodotto, eh, praticamente ho finito ho fatto gran parte del mio orto invernale Ancora molto indietro, quindi mi posso permettere il trattamento. Per la lotta a cavolaia è tutto, spero di darvi buone nuove su Instagram per quanto riguarda l'esito di questo trattamento. Ah, e volevo dirvi, se vi interessa, ho aperto il blog, unossoincampagna.com, lì ovviamente farò approfondimenti, che non posso fare in video quindi se vi va di venire a trovare poi c'è l'area commenti quindi potete commentare potete partecipare ai miei articoli quello che io imparo quello che vedo quello che sbaglio ve lo scrivo lì così magari può servire anche a qualcun altro è tutto vi ringrazio e buona giornata